questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video, è un po' diverso del, dal solito, un po' di diversi video che ho fatto. Ho fatto già un video al riguardo e ve ne parlerò a breve. Allora, oggi parleremo dell'Erasmus, del perché fare l'Erasmus. e Io ho già fatto un video riguardo uh, l'Erasmus, ovvero gli stereotipi Erasmus. Io sono molto proud di quel video, però non è andato come speravo, però è vero che inizio, inizio, quasi all'inizio del mio canale, quando avevo tipo 10 iscritti, uh, quindi uh, ve lo lascerò linkato perché io sono molto proud di quel video, quindi sì. Uh, oggi parleremo del perché fare l'Erasmus, del perché dovete fare l'Erasmus e se ci state pensando di voler fare l'Erasmus ma avete paura di diverse cose, non solo perché avete il moroso o robe simili, questo video è per voi. Allora, io uh, sono molto vecchia, quindi io ho fatto il mio Erasmus 5 anni Oh my god, ho fatto il mio Erasmus nel lontano 2014 e non ero neanche sicura di volerlo fare, non ero neanche sicura di voler partire, però, uh, quella è stata la mia prima vera esperienza del vivere da soli e di essere indipendenti. <ride> Yay! Yeah, yeah. ho fallito. Um, allora, io sono partita. A febbraio 2014 ho ottenuto la borsa di studio eh, e vi dirò: poche persone hanno applicato per, quella, per, per, quella, per quel posto, c'era solo un unico posto. Eh, quindi sono partita completamente da sola. So che solitamente c'è gente che parte con compagni, insomma, che partono sempre con amici, robe così. Io sono partita sola come un cagnoleno e. Um sì, pochi hanno fatto domanda per quel posto perché è arrivata proprio all'improvviso la cosa uh, all'ultimo momento quindi tanta gente ha detto sì ma io ho un affitto, non posso partire così in Erasmus sì ma io ho il moroso, sì ma io ho questo quindi tanta gente mi ha detto vabbè Doina no, applica tu che sei sola come un cane, non hai l'affitto perché tanto facevo la pendolare cioè, applica, vai, vai, vai, vai, vai in Belgio che siccome stavo studiando francese Um, e avevo iniziato a prendere il francese da zero, uh, allora ero molto incompetente, <ride> però spoiler alert, non ho imparato il francese in Erasmus, nonostante io sia andata in Belgio, l'ho imparato venendo in Canada, yeah. quindi sono partita nel lontano 2014 in Erasmus uh, e... Sono stati i migliori 5 mesi della mia vita, onestamente. Sono riuscita a dare un sacco di esami, eh, nonostante io fossi stata ubriaca tutti i giorni. <ride> non dovrei dire forse neanche questo. Mamma papà, se state guardando questo video, evitate questo video. Ecco, perfetto. Um, quindi, sì, devo dire che l'Erasmo, all'inizio quando sono partita, sono arrivata lì vi giuro che mi sono messa a piangere quando ho visto la mia stanza vuota, sola non, non capivo un cacchio di francese non capivo niente ho detto perché sono partita io devo stare 5 mesi in questo posto no oltretutto sono andata in una città molto piccola Mons che ha un'università bellissima però la città è proprio un buco e uh, dovete anche capire che in Belgio il sabato cioè la domenica non è aperto niente tu la domenica muori di noia uh, sono arrivata per tre giorni e non ho avuto wifi <ride> quindi già la partiamo male uh, poi sono dovuta andare a fare un sacco di cose mi sono persa nella città prima di dover fare i documenti uh, dovevo fare un cacchio di documento per l'università mi sono persa insomma uh, è stata tutta un'avventura i miei primi tre giorni poi però, avendo iniziato le lezioni, ho conosciuto le altre persone Erasmus, ho conosciuto la mia Rachelita, eh, che lei appunto parlava italiano, era è spagnola, parla italiano, eh, e giustamente lei ha imparato l'italiano grazie a me, perché io in Erasmus ho parlato italiano e inglese, cioè proprio, vado in Belgio, imparo il francese, 30 i lodi, quando torno non, non parto un cacchio. Eh, quindi sì, eh, dopo quel... Con le prime due settimane di oh mio dio, perché sto facendo questo? perché, oh my god, tipo in questo periodo, in questo periodo febbraio, 15 febbraio, no, 15. siamo a marzo, no, 15 marzo io ero in Erasmus e stavo avendo the best time of my life. Però, seriamente l'Erasmus oltre a essere quella cosa del tipo se sì, vai lì te ebreachi, fai la bella vita non fai niente, non studi, non è vero in realtà io ho studiato tanto perché mi sono scelta un sacco di corsi proprio perché volevo evitare certi esami in Italia e ci sono riuscita ehm, quindi eh, ho studiato però è vero che non, non avevo l'orario carico che avevo in Italia perché in Italia avevo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 6 con un'ora di pausa questo era il mio orario, quindi io dopo il primo anno di università volevo mollare di cattiveria all'università e se non fosse se non fossi partita per l'Erasmus vi dico, forse avrei anche mollato perché ero davvero stressata, perché lavoravo anche la sera, quindi diciamo che dormivo 3-4 ore a notte, eh, il primo anno di, di esami no? non ho avuto le migliori soddisfazioni della mia vita, quindi sì, non ero molto contenta di ciò che avevo scelto, non ero molto contenta del mio percorso e non ero molto convinta anche dell'università. E alla fine, grazie all'Erasmus, sì, ho acquisito anche capacità di essere più sicura di me stessa, perché ho fatto dei corsi che erano strutturati diversamente dall'Italia, quindi giustamente ho imparato un'altra maniera di vedere le cose... Um ho acquisito più sicurezza me stessa mi sono divertita un sacco quindi vi dico, io non ho avuto vita universitaria in Italia perché ero pendolare facevo sempre in treno, autobus perché la mia università era tipo in mezzo ai campi con le mucchiette quindi dovevo prendere il treno poi dovevo prendere un autobus quindi sì, non ho avuto la bella vita universitaria perché tutti quelli che avevo hanno avuto la vita, la vita universitaria era perché vivevano nella città dell'università quindi potevano uscire io invece ogni volta tipo sì, il treno alle 10, quindi se andiamo a fare l'aperitivo devo essere là, quindi non ho mai veramente avuto tanto divertimento nella mia triennale. Alla magistrale sì, la magistrale è stata top, ma <ride> perché ero in Canada, raga, è diverso. E um, quindi sì, quindi diciamo che gli Erasmus è sta sono stati i miei... 1-5 mesi di divertimento per quanto riguarda l'università e gli studiare esami. Quindi diciamo che gli esami sono state la parte un po' meno carina del, dell'Erasmus, però giustamente dovevano arrivare anche quelli. Poi sono dovuta tornare in Italia a fare altri esami, quindi vabbè ce non sta. Um, però ho avuto, ho, ho avuto tanta fortuna per quanto riguarda il tempo, perché il Belgio è conosciuto un po' per uh, schifo piove sempre <ride> invece lì ha fatto tanto freddo solo il mese di febbraio ma poi da marzo a luglio abbiamo avuto un caldo e un sole meraviglioso poi abbiamo avuto tre settimane di pausa di vacanze primaverili addirittura e io sono tornata in italia eh, e non vedevo l'ora di tornare in belgio vi giuro cioè, tipo proprio ho amato tantissimo la mia esperienza e ho conosciuto tante persone eh, con poche sono rimasta in contatto ma con quelle che sono rimaste in contatto, insomma, sono cinque anni che, che ci sentiamo, quindi è una cosa meravigliosa, potete conoscere delle, delle persone stupende eh, e secondo me l'Erasmus è importante farlo perché è proprio un'esperienza bella, cioè è forse l'unica esperienza bella dell'università che potete fare e non vi dico che tipo dovete scegliere tra la vostra relazione e l'Erasmus, però sono cinque mesi. Se lo fate in Europa, cioè, nel senso, non siete lontani, se fate l'Erasmus potete benissimo il fidanzato vi può venire a trovare, voi potete tornare, eh, cinque mesi non distruggerà una relazione se avete fiducia nella vostra relazione, quindi secondo me non partire per l'Erasmus perché... Eh, il moroso non vi lascia beh, se, se, se, se il fidanzato vi dice tu non parti perché non te lascio, lascia lui, eh, ecco facciamo prima però se lui non vi dice niente ma voi decidete nella vostra testa che sì, non vuole partire perché così credetemi state facendo una grande cacata quindi eh, io vi consiglio vivamente se avete la possibilità di fare l'erasmus di farlo perché vi aiuterà a crescere, a dare esami questo non è vero però secondo me se anche la, come per me è stata la prima esperienza di vivere da sola mi aiuterà un po' a maturare inside quindi io quando sono partita per il Canada diciamo che avevo già la mia esperienza Erasmus che mi ha aiutato molto a capire come vivere da soli come organizzarsi la vita la spesa mangiavo solo patatine Speculous ma questi sono altri dettagli mi ha aiutato a crescere lo stesso um, quindi Inizia ad arrangiarti da solo perché non, hai, non, sei, non sei in un paese che è tuo. Eh, devi capire che, che, che trasporto prendere, devi capire dove andare, dove andare a fare la spesa, come fai, devi cucinare, insomma, devi organizzarti un po' di più. Poi giustamente quando sono venuta in Canada è stato, è stato più o meno la stessa cosa, solo che lì. Qua in Canada sono andata per più tempo e ormai sono 4 anni che vivo da sola, quindi giustamente adesso le mie skills sono top, <ride> però all'inizio pasta e tonno, pasta e tonno, raga, ho vissuto di pasta e tonno sia in Erasmus sia i primi mesi in Canada, bellissimo. Sì, ve lo consiglio veramente tanto come esperienza perché io ho amato veramente tutto, ogni momento poi organizzavano tante belle cose per gli studenti Erasmus, io qua in Canada sono venuta come studente normale, quindi non ho avuto alcuna esperienza bella nel senso, bella, nel senso non ho avuto quelle attività che erano create per gli studenti in Erasmus, perché essendo io studente normale non ero in quelle associazioni, diciamo però in Belgio ci hanno sempre fatto le feste, ci hanno sempre portato a visitare cose, insomma è stato molto bello è stato ben organizzato quindi diciamo che io cioè non c'è una cosa negativa che io mi ricordi dell'Erasmus beh a parte esami, diciamo così non ho fatto amicizia con i belgi perché i belgi credo siano come i canadesi onestamente non, non erano molto mm -hmm. poi io la lingua non la sapevo bene io il francese quando sono andata, sono andata in, in Belgio erano tipo solo sei mesi che lo studiavo oppure neanche un anno insomma che la facevo eh, il mio livello era pessimo io mi vergognavo molto a parlare francese e poi oltretutto, eh, quando sono andata in Erasmus abbiamo avuto un tipo... Un gruppo militare di, di canadesi del Quebec eh, quindi loro parlavano il loro francese che nessuno li capiva quindi giustamente abbiamo deciso bene raga, se parla inglese qua perché non vi capiamo eh, poi quando sono venuta in Canada ho iniziato a capire che mi amichesi però vi giuro eh, il loro accento quando non sei abituata eh, anche se siete madrelingua francese, credetemi, il loro accento l'accento del Quebec è molto forte molto bello, molto bello perché l'accento del Quebec piace molto di più infatti io adesso che sono qua da anni quando, vado, quando sento un francese di francia o sento un belga parlare sono tipo ti prego non parlarmi addosso perché mi vengono i brividi di schifo uh, quindi sì infatti io qua ho preso molto l'accento del Quebec infatti quando parlo francese la gente mi prende per il culo perché dice che ho preso l'accento del Quebec ma questa cosa va bene perché significa che parlo con un bel accento, perché a me l'accento della Francia non piace, eh, però quando sono venuta in, in Quebec appunto avevo l'accento francese, giustamente uh, quindi sì, diciamo che non ho imparato il francese quando sono andata in Belgio ho imparato bene l'inglese, però perché ho parlato tanto inglese, quindi ho imparato bene l'inglese il 2014, cioè, oltretutto, è stato l'anno in cui è uscito Colpa delle stelle ed è uscito Colpa delle stelle a fine Erasmus quindi io tipo ero una fontana di, di, di, di, di lacrime perché non volevo tornare in Italia uh, e sì, poi quel film è tristissimo cioè, sono depressa la vita è finito How I Met Your Mother mentre ero in Erasmus uh, quindi anche quello già trauma, doppiamente trauma è uscito, in quel 2014 è uscito The Winter Soldier uh, bellissimo però, The Winter Soldier era bello, non mi ha depresso la vita adesso ci deprimeremo tra un mese con Endgame con Avengers Endgame uh, quindi sì, uh, vi dico è stato, è stato veramente io mi ricordo sempre quei visi con, con un grande amore, con grande dolcezza, boh, tutto quanto la depressione post Erasmus però è meno divertente perché quando torni dall'Erasmus devi tornare alla vita reale eh, ed è molto difficile io sono stata in depressione post Erasmus per un bel po' eh, è stato sia per causa dell'Erasmus è stato sia per... Una bellissima relazione cominciata in Erasmus, lasciamo stare, non ne voglio parlare. Uh, quindi diciamo che ha avuto un po' il do la doppia depressione, uh, però, uh, però, sì, alla fine passa, passa state tranquilli che passo, ho iniziato il terzo anno di università, perché essendo tornata a luglio ho fatto degli esami a luglio, poi ho iniziato l'università a ottobre, quindi diciamo che quando ho iniziato il terzo anno basta, ho iniziato a essere occupata ho iniziato a essere a fare cose ho iniziato la tesi, quindi mi sono tenuta molto occupata e col tempo diciamo che passa questa sensazione eh, però sì, diciamo che quando si torna è sempre difficile eh, però l'esperienza, cioè non ve la toglierà mai nessuno, imparerete cose nuove, conoscerete gente nuova eh, insomma io Veramente l'Erasmus lo consiglio a tutti, se avete la possibilità di poter partire, eh, di poter andare e eh. oltretutto sono 5 mesi che state via dai vostri professori del calchio. Cioè io almeno odiavo il 90% di quei prof, quindi giustamente sono partita ed ero molto felice. Poi se odiate un po' anche i vostri compagni, una ragione in più, no? Bene, chiudo il video qua perché mi sembra di aver platterato di nuovo troppo troppo troppo troppo. Fatemi sapere se avete fatto l'Erasmus, se siete andati da qualche parte, dove siete andati, uh, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, so che l'Erasmus può essere un'esperienza positiva o negativa, dipende un po' dai casi, uh, la mia è iniziata male, però è andata molto bene per il resto, uh, quindi sì, fatemi sapere se siete andati, se per caso partite presto, quindi dove andate, ed è bello, e noi ci vediamo nel prossimo video, e ciao!